La mia però chiusa su camicia, con donegro, con un innamorato rotta in culo, mi la scelta, la Vincenzo è figo un cliente, tu sei figo di un cliente, tu sei figo di un cliente, tu sei un cliente, tu sei figo un cliente, tutto sei figo di un cliente, tu buttano figo di e cliente, tu sei fate i un cliente, tu sei su di un metti tu sei figo di mettere cliente, sei un cliente, tu sei figo di un cliente, tu sei figo di un cliente, tu sei figo di un tu di tutti i te quando è ospedale tenere è in animazione, ti vogliono in animazione, è in animazione, è in animazione, e ti Mario e ti la prima rete, la rosa rossa su camicia, butta la sconzata, famiglia sconzata, famiglia, mi lasciate da